Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo finalmente tornati su Mario Galaxy, era questo il file giusto? Sì. Ok, adesso abbiamo, che abbiamo finito il let's play di Kirby 64, possiamo dedicarci a finire quello di Galaxy Questa è la parte 8? Se non vi ricordate, noi avevamo... stai fermo, non iniziamo eravamo rimasti al boss del mondo 2 no intendo, del se, bagno cioè. se non vi ricordavate noi avevamo praticamente sostituito Mario Galaxy con Kirby 64 momentaneamente perché la Wii U si era rotta quindi non potevamo più giocarci cioè, cioè veramente non solo giocarci, ma solo cioè non giocarci inserire dischi dentro di S abbiamo riparato il lettore 3DS. di S in esta Beh, quindi abbiamo usato come l'exprima momentaneo. Perché 64 è un gioco scaricabile sul Nintendo Shop del Wii U, che non so se sta ancora in piedi. Sì, sta ancora in piedi, se non l'hanno chiuso. Quindi ora dobbiamo andare... Ok, ora faremo le galassie extra del mondo 2, quindi clicca quel No, c'è ancora la cometa qui e questa. Allora, la cometa fa per prima. No, un attimo, non sta la cometa. Oh, un attimo, no, e cos'è allora? Non sta la cometa no, no, che... Allora? No, no, oh cioè, my termina. god. Non sta arrivando, però allora, sarà, si sa che... No, un attimo, prima quella. Cliccala, sbloccala e vedi che cos'è. No, no, no, non c'è andare. Che non ti so ho detto bene, di andarci, no. ci detto solo Galassia, di... Galassia, addio. Vabbè, prima. Allora, sfera mania. Questa è piuttosto difficile, è come la, la galassia del surf. Sì, lo so. Però almeno questa è più fattibile. Eh. Io, io invece Galazia ritengo. Galassia sfera mania, viaggio misterioso con l'astrosfera. Io invece ritengo il contrario. Ritengo che, che sia più difficile questa. Che in cosa consiste questa galassia? Voi cavalcate una sfera? Con la stella che alla fine si rompe per sbloccarla E quello è il signor cartello che, che ci spiega tutto <ride> Perché. Ehi, hey, se stai pensando di salire su quell'astrosfera Ascolta le parole del notiziello che sarei io Prima di tutto salta sull'astrosfera Bene, ci sei, sopra Ora tieni in posizione verticale. Sì, quella è la posizione di base. La posizione di base inclina per muovere la sfera in quella direzione. Premiamo per saltare. Se qualcuno ti ostacola, schiaccialo! Con un po' di pratica sarà facilissimo darti da fare. Com'è che si va in avanti? Così, vedi? Sì, ok. La musica... In base a quanto vanno ehm. veloci aumenta pure la velocità della musica. Ok, allora... Questo diciamo è, è quello più facile delle sfere, delle astrosfere. Perché non c'è nulla da collezionare se non andare semplicemente alla fine del livello. Quindi è molto easy. Ah, è vero, le astrosfere, le faccio io. No, no, no, oh, oh! Mamma mia, stavo cadendo malissimo. Oh, okay. Ma è detti Goomba? Vuoi dire Goomba piccoli? No, no no! Ecco! Prima morte, wow! Il problema come sempre è la telecamera. Perché? Perché non vi aiuta. Speriamo che è eh, appunto. Meno male. Ma si salvano le vite in questo gioco? No. O oppure. Eh, appunto... Sì. Sì, e come vedete quando aumenta la velocità Mario inizia a roteare per qualche motivo sconosciuto l'umanità ovviamente Mario che è umano Sì, che ne sai Mario è troppo basso per essere umano <ride> <ride> spoiler la Mario Odyssey mio dio calmati allora io direi di andare alla parte più sicura sarà sì, tipo nel primissimo trailer incominciamo già bene sei sì, andato quello più difficile no almeno qua c'è solo da fare un salto difficile ok ce l'abbiamo fatta yeee yeah. yeah. Quella del Mantaself potrebbe essere considerata più difficile perché c'è il tempo. Anche se mh, io di solito la finisco tipo 30 secondi prima. Non mi interessa. È molto facile questo rispetto al Mantaself. Mm. Ok, quindi abbiamo preso questa stella. Quindi adesso possiamo andare avanti. Sempre questa nel bagno. Che galassia completata è già molto bene. Eh sì, perché le galassie extra solo una stella. E che ne sai? Non è sicuro. Invece no. okay, um, non è. Ok, mi piace. Qua. Qui non c'è nulla. Arriva la cometa pericolo. Quella bianca. Ok. La cometa pericolo quella bianca vuol dire che puoi uh, avere soltanto un PD, se non ve lo ricordate. Arriva la cometa pericolo. Andate a puntata 6 sì per, per queste informazioni. Una no, grazie. Pericolo, minaccia Robopunte. Oh no, è quello che penso. Sì, è il boss. È il oh, boss del.. No. Nel, della mega Roccia. Lo devi sconfiggere con un solo pv. Ah, io non mi ricordo. li ho persi dei pv. Non me lo ricordo neanche io. Era tipo un anno fa. Un casino di Ops. più bravo. colpito mm. la telecamera. <ride> Colpiresti così qua ho colpito la telecamera. Vabbè. Okay. Perché fan di Galaxy se non ci seguite più perché non portiamo più Galaxy? Um, uh, usiamo la telecamera non, non siamo ricchi Ok Ok uno andato oh, sono molto attenti È solo il boss Sì Ok Cosa con l'ombra? Che il boss Eccolo. Wow Cosa? Quelli non ti fanno danno Lo so mio dio Vai Pena. vai vai vai vai Si sta riprendendo Sì ho capito se sti cosi qua Non mi lasciano in pace Probabilmente questo è ispirato alla battaglia contro Bowser Jr. in New Super Mario Bros Mauro Stiamo morendo Via ok sono morto tutti. Devi saltargli sopra Lo so che li devo saltare sopra Lo so, l'ho già fatto sta boss Battero ok? Ah, mi sta caricando, vuole attaccare. Ok, ora possiamo. No, non c'è Eh vabbè. Ho sbagliato la direzione, ma non già le telecamera. Vabbè, dai. Le pro. Le comete sono infinite. No, sai. Cioè nel senso, le comete, cioè le puoi fare quando vuoi. Sì. Non è come il perfetto in il... Goodon Paradise. Se sì, alle volte si stacca attento metti pausa se non va a morire io non ho cliccato Ma lo so eh. se ne va se, solo. lo so lo devi staccare e riattaccare vai lo devi staccare di attaccare. Whoa, whoa, whoa. Un cacchio qui no no che cacchio I... Ok Stavolta seriamente Oh mio Dio Ora mi lasci in pace, grazie ma oh, non devo uccidere sti cosi qua se non diventano troppi. Mattia, no. mi sa che non li. vedi, non, se ce ne sono alcuni. Non li ricrea, quindi basta Ehi. se ci sono quelli più grandi, quelli ci fanno male, attenti. Ti prego! Che problema ha questo Joy-Con? Il Joy-Con, mm -hmm. no, un chuck! Ok wow ti non è detto sto coso qua ok di regola questa galassia ora dovrebbe essere completa completa sai se è la prima galassia come si chiama? cioè il primo osservatorio Eh? il primo osservatorio l'abbiamo finito tutto chiedi una mappa No, non abbiamo finito tutto, però chiede una mappa, magari ci sono delle comete. Noi, noi dobbiamo, dobbiamo eh, fare le, monete, le comete prima di tutto. No, ah, noi siamo qua. Galassia U. Quello mi dice che ci stanno comete. No, sì, ti dice che se ci stanno comete, ma non ci sono. E lì niente, lì niente. No, non devi per forza cliccarle. E torniamo qua sopra. E vai all'altra galassia extra che è sbloccata. Allora, qui è tutto, qua manca ancora una cometa, o oh, due boh. che non, non si sa quante comete ci sono. Oh, non sono galassie. lo so. Oppure ce ne sono una, non me lo ricordo. So. No, ce ne sono di più di una. Galassia adieu, forse follia folle a suon di musica. Oh no. <ride> perché si chiama adieu? <ride> Ora lo vedrai perché... Perché queste piattaforme qui scompaiono tutte. Appena ah, ci sali sì, sopra. Vabbè. E non ricompai. E anche perché morirai. Addio Mario. <ride> Raccogli le comete. Gli astroscales. Le comete. Astroscalet. Ah, no. Devi per forza farlo sparire tutto. È proprio pericoloso. No, non è vero. Ah no! C'è scammi sopra il bambino sparisce! <ride> Lo sapete che il doppiatore è uguale per oh tutti i Dio! Basta! Di che sono un choc, mio? No, mio. Il che tuo è non funziona proprio. Perché si stacca da solo? Vai, muoviti. Non ti preoccupare. No! Non volevo saltare lì! Volevo andare a destra! Ah niente! Raccogli la sua scheda. Un attimo se se non perdendo. Un attimo metti un attimo, pausa! No! Dai! Non funziona nemmeno, pausa! Ok. Abbiamo aggiustato un po', anche se non è meglio di quella di prima. C'è sì, colpa sua. Eh, sì, colpa mia ovviamente. <ride> ok, adesso qui se la. Magari la telecamera non me la mettesse dritta invece di diagonale. Sarebbe un po' più facile muoversi, non pensate, eh? Nintendo. Se è andato nell'opino sbagliato. Okay. Guardate se, se devo fare io, un percorso così. Ok. Ehi. Quindi ora ovunque cadiamo. Stiamo a posto. Un no, attimo, provo a schivare la stella mentre no, cai. Si può. Ah, non si può. Cioè, tira. C'è la gravità. Mm. Bene, bene. Oh, mm -hmm. vedi, mm -hmm. Ili In... Ok, Galassia è completato Abbiamo un 2 minastro Skedge, salviamo Ovviamente sempre sperando di non perdere niente Anche se ora non dovrebbe più succedere, visto che non sta succedendo Voglio <ride> cercare di scappare, ok ora è il boss Vediamo, galasso fatto, fatta, fatta, fatta, fatta Boss, non credo Uh, comunque la, le prossime volte chiedi sempre la mappa Ogni volta che finisce una missione Sistema stellare di Bowser Chissà chi sarà il boss Bowser Non mi interessa Sistema stellare di Bowser Annientamento della fortezza Bowser Bowser Bowser ba Bowser di egocentrismo prego stai fermo con la cosa della, del telecomando che dà fastidio oh no ricordi la Mario 64 <ride> o meglio oh si sì, ricordi la Mario 64 e c'è sì. un'altra cosa simile di Mario 64 in questo gioco oltre vabbè, la tridimensionalità di Mario come Ma sarà però non vi dire in Tanto lo... il mettere della intimità anche tu. Io lo so invece. Eh sì, giustamente. Andiamo Tom. Bravo Tom. Sei sicuro che devi fare così. <ride> cosa? <ride> sì, te l'ho detto, sei sicuro che devi fare così. Non lo so, volevo vedere cosa c'era la sua <ride> Ah no, ecco giustamente Ok gravità giù, gravità su E' buono è pure diventato un mario di. No. Okay. ok resto qui Aspetto che arriva la piattaforma mm -hmm. yeah. mm -hmm. Mi piace sta cosa Pover Mario Perché le vertigini che mi verranno e ora la gravità diventa così. Bello, no? Voglio quella vita extra. Ne ho bisogno. Ah, oh, se non altri associ. I don't care. Shish. La cosa più più.. mi ricorda di più.. Mario 64... mio dio, PS. ma guardate Mario sì, come ti Ecco qui... serio mm. ti ricorda? Mario Super Mario uh, 64, per PS, perché che ho già giocato veramente. Sì, pure io, io. Oh yeah! qui mi sa che era remizzata pure lì. Eet! corri Mario, corri! Il mio dio non saltava per un momento mi sono spaventato un sacco che bello c'è un sole dietro Bowser ce l'hai fatta oh mio dio Bowser yes a... non può essere Bowser che non hai frammenti cosmic okay. wow Bowser ha attivato la gravità Mario usa fuga ecco qui um... L'altra la, somiglianza è che, come in, questo, in quel gioco, Bowser si sconfigge. Ecco qui, si sconfigge da solo. No. È Anzi sola. no, ve lo dico dopo. Cosa devo fare? No, devo anche appare la coda. Devi fargli la pirouette sulla coda. Prima di... Purtino No, smetti di scappare Bowser. Guarda no, qua. no, ma si riprende. Ecco. Vieni qui, bravo Bowser E bravo in un corno. Qua, qua, qua, qua. Oh mio dio. Oh! E ora di nuovo. Lo so come funziona. Non mi ricordavo che cosa dovevo fare la coda. Sì, grazie, magari quelle perline. Perline. Sì. Non mi dimentico, altro astroschete. E' da di Ascrosch. Vieni qui Bowsi Bowsi. Bowsi Bowsi. Bravo bambino. muori da solo. Andiamo, andiamo in. <ride> era Bowser in... che. Andiamo a incrociarlo da questo lato. Così appena si gira, boom. Il qua. Ah, vai all'indietro, all'indietro. Uh, al volo. <ride> Bowser, sei una palla da baseball. O meglio una bowl. Bowser pala... ora vola. Ora Bowser è grasso e più arrabbiato. <ride> Ma no, non è vero che vuole, non è. non è neanche più grasso. Qui, Bowser Sarà. Bowser, qui. Comunque è molto facile come battaglia. Eh sì, però è comunque un boss finale. Non è un boss finale. Così cambiato. Spoiler. Oh, sta cambiando traiettoria, non è giusto, non posso prevedere dove va. Eh no, si è ripreso. E <ride> lo vedo Se che. Mi sa so che le onde non ti arrivano ah, no, ti non mi so che le... le onde sono fatte per arrivare ovunque No, veramente prima non arrivavano ovunque Arriva. Mo si fa una passeggiatina si è Ok con... Bowser, so che... ho capito Mi sa so che l'entità di Bowser si è confusa Cioè non, non riesce a muoversi bene Ok, eccolo, eccolo Vai, l'ho preso intercetta la prova di intercetta no non ci tende a volto ok vai ancora no vieni qui vieni qua damnazione prendilo no. non posso crederci no dai non ah, vabbè ah, riprende vabbè. subito a farlo ah ok vai uno. No! Perché... Perché va per i fatti suoi? Mio Dio, questo voglio capire io. Aia. Ah, yeah. Non funziona. Mm -hmm. Bravo Bowser. Qua adesso, presa, ultima, and fire! Ok. Yay. Alleluia. E ora sono morti entrambi. Uh, uh. Yeah. Mario Wins. No. Accidenti, incredibile. Ma, ma non interferirà mai col mio piano. Mario, credi di potermi fermare? Sì. Gah, ha, ha. Fire! e yeah, ora Bowser è un in un magico e la stella si spuca a casissimo da lì proprio oh, per venire appena sotto di noi ok ce l'abbiamo fatta, possiamo tornare a casa adesso ma sei serio? <ride> <ride> <ride> ok l'abbiamo rifatta subito <ride> <ride> io sto ancora morendo Aspetta, mo lo no, non mi interessa io lo rifaccio Cosa? Lo no! Oh, dai, sei oh, stupido no. no, no, non cambia! No, veramente, non sono io chuck. <ride> Ti prego Non lo voglio rifare un'altra volta, eh Una volta va bene Ok. Allora, come stavo dicendo in, in uh, Super Mario 64 Bowser si sconfigge più volte non vi dico il numero però è comunque uguale alle volte in cui si sconfigge in questo gioco quindi andatelo a cercare nooo come potete andare a cercare il numero di volte in cui si sconfigge no. Bowser Nests in 64 e oh, in questo gioco cioè sono uguali no, no. Ora è bello. wow adesso il nucleo di energia non so come altro chiamarlo è diventato verde, abbiamo sbloccato un nuovo osservatorio forse eh? se... la cucina clean uh. okay. lui si sta chiedendo, Ma Mario si sta chiedendo dove è finito Bums e sta guardando Bling. le stelle ha scoperto una nuova galassia wow, wow. vuoi dire quattro nuova Bums eh si sì, perché noi di se ne dovrebbe scoprire solo una so... però noi abbiamo un casino Bling. di stelle okay. la mega stella è tornata ma sembra che l'osservatorio, pur essendo una navicella, non si muova. Forse l'energia della superstella non è ancora sufficiente. O oh, you don't say? La tua amica è stata portata lontano da qui. Lei ha suoi rapitori. Lei i suoi rapitori. Bounder. Si trova al centro esatto. dell'universo. Beh, tutti gli scagnozzi, pure Kamek che era. Quando l'energia della Superstella sarà ripristinata, l'osservatorio potrà viaggiare fino al centro dell'universo. Allora sarai in grado di rivedere quella tua amica. Anche Rosalinda lo sa per benissimo che è solo un'amica Peach. Perché Peach continua a fenzonare Mario. Anche arrabbiamo quando dice. Anche, anche, mio... anche nel nuovo trailer di Richard Mansion 3. Peach frienzona Mario. Mario le offre la mano per scendere dall'autobus. E Peach lo ignora. È epico, ok, andiamo a vedere. Anzi, andiamo a darlo. Beh, puoi andare lì sopra. Eh sì, lo so. C'è la posta. Picci ti ha mandato una lettera forse. Non di amore. ovvio Mario, mm -hmm. help me! Che fai? Sì, sì, ecco la mappa. Una mappa? <ride> ecco cosa. Allora, vediamo un secondo. Terrazza. Qui? Nessuna.. nessuna Ok, niente. Nessuna. Come te muove? No. no. Vediamo qui non si può vedere, va bene, cosa vuoi fare? niente, andiamo è quindi al nuovo, nuovo osservatorio, la cucina che veramente abbiamo sbloccato molto più di solo la cucina, anche se non, non possiamo entrare da nessuna parte neanche qua alla biblioteca questa c'è la biblioteca della Marma questa la cucina <ride> hai <ride> visto che ho fatto, aspetta, um, allora vai sotto le scale prima di salirle Prova a ritornare da lì, tanto non tanto lo voglio. Lol. sono risparmiati qualche secondo di camminata. Come farebbero i veri pigri. Cioè, siamo. Siamo troppo pigri per salire le scale, ma siamo, siamo abbastanza pigri per fare un super salt. Cioè, siamo abbastanza, siamo abbastanza energici. energici. Wow, bella cucina con un falo dentro. Questo lo, sarebbe un soggiorno al massimo. No? no, questa è una pizzeria. Abbiamo scoperto la sì. base nemica. In Possiamo solo sperare che non stiano abusando dell'energia delle superstarie. <ride> è vero! Possiamo a... già andare a sconfiggere no. il boss noi! No! No! Meglio di no! No! Ok, andiamo dai! Um, quella 16 è la prima galassia che dovremmo fare, ma anche uh, ma Sì, non facciamo solo ah. la, la prima no, missione. No. no, siamo già a mezz'ora. Quindi, no, abbiamo... vabbè, dai, scusa, finiamo un Sì, sì, sì. Quindi nella prossima parte inizieremo il terrazzo. Ci vediamo alla prossima parte di Mario. Vai Qui a destra trovate il video precedente e il video successivo se è stato caricato. E a sinistra la playlist con tutti gli episodi della serie. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.